Mi scrive una donna che sta vivendo la sgradevole esperienza di provare dolore durante i rapporti sessuali. Rispetto a questo lamenta il fatto di sentire sempre la vescica piena, di provare molto dolore, di sentire una sensazione di secchezza vaginale, e ha provato a rivolgersi a un ginecologo e di, a fare un rinocultura, ma in entrambi i casi poi non ha ottenuto dei risultati apprezzabili. Quindi, a un certo punto si dice, ma il mio è un fattore psicologico? E la domanda è ottima, no? perché a un certo punto, quando i medici non ci danno delle risposte, ci dicono che sono un po' in difficoltà, capita di pensare che possa essere solo un argomento psicologico. Ma quando si parla di dolore, è tanto importante distinguere il fatto che questo è un argomento che non può essere solo psicologico. Quando parliamo di fattore psicologico, possiamo, parliamo di un'interazione tra un fattore psicologico e un elemento fisico, una predisposizione a poi sviluppare un certo tipo di dolore, che magari potrebbe non slatentizzarsi mai se il fattore psicologico viene gestito in maniera efficace, ma invece in alcune situazioni il fattore psicologico porta a dei comportamenti che sollecitano il corpo in una maniera tale che finisce poi per iniziare a manifestare un dolore che poi quindi diventa un problema fisico, il dolore è fisico sia che sia prodotto dai nervi, sia che sia prodotto dai muscoli, sia che sia prodotto dalla pelle sollecitata solo dall'esterno in una maniera disfunzionale. In tutti i casi è sempre un elemento fisico che è o causato o concausato da un fattore psicologico o che ha delle conseguenze inevitabili sull'aspetto psicologico. Perché poi provare dolore all'interno della sessualità, la sessualità è un contesto così delicato da avere un sacco di sfumature dal punto di vista relazionale, e quindi dall'avere poi delle conseguenze che portano alle volte a non soltanto vivere con dolore il sesso, ma anche costruire un'idea di se stessi come, non più se stessi, ma come i portatori di un dolore nella sessualità, con tutte le conseguenze che può avere nei rapporti sia di coppia sia con gli altri, e sia con la sessualità come argomento anche individuale, a prescindere dagli altri. Cioè è un argomento che può avere innumerevoli conseguenze e che è importante imparare a gestire cercando di chiedere aiuto ai professionisti che sono più specifici rispetto a, alle terapie del dolore. Ehm, anche qui, contattare un ginecologo è stata un'ottima idea. Eh, sarebbe stato forse ancora più utile contattare un ginecologo che avesse una formazione in sessologia che potesse quindi essere più competente non solo dell'aspetto eh, meccanico, del funzionamento dei genitali, ma anche dell'aspetto funzionale dei genitali nella sessualità e quindi di questo aspetto legato al dolore che va poi ricondotto a quella che a livello diagnostico diventa il disturbo del dolore genitopelvico della penetrazione, no? che è un argomento che può avere un sacco di etichette, di sottoetichette specifiche come la disparonia, la vomboidinia, il vaginismo e a seconda di cosa si parla poi va affrontato e va, va trattato in modo diverso. Eh, quando si parla delle cause, poi è importante andare a guardare le cause per farsi un'idea ma neanche però eccedere nel ragionare sul passato, poi il dolore avviene nel presente e nel presente che va affrontato e mi raccomando quando si va a guardare le cause, sul, magari potrebbe essere tutto a causa di un remoto aspetto psicologico, eh, quello è un qualcosa che sì, può essere molto interessante guardare, ma non deve distrarre dal fatto che c'è sempre l'elemento fisico da tenere in considerazione e quindi questo non può essere mai un argomento trattato solo a livello psicologico. Contemporaneamente, anche quando si fanno tutte le terapie mediche e fisioterapiche del caso, è importante tenere sempre grande considerazione sull'aspetto psicologico che quindi sta in tutte quelle conseguenze anche del, del dolore della sessualità e che è un aspetto che se non gestito può portare, nel caso in cui il corpo poi migliori, a comunque portare avanti una serie di comportamenti che hanno causato il dolore iniziale e quindi a farci ritornare da capo. Come allo stesso tempo possono essere degli elementi psicologici che ci fanno non tenere duro in quelli che sono i trattamenti per il dolore della sessualità, che a volte finiscono per essere davvero dei, per quanto sono duri, dei addestramenti militari, su cui si serve stravolgere comunque la propria vita nell'enarsi e nel, allenarsi, nel tenere duro, nel fare certi esercizi con delle scadenze molto rigide, e su quello la disciplina per allenarsi e per tenersi eh, dentro quel ritmo a certi livelli è un qualcosa che per la maggior parte delle persone eh, è, è ingestibile. Stiamo parlando quasi di un livello agonistico no, applicato a una persona che non ha mai richiesto di fare sport a livello agonistico. Quindi è un qualcosa che può essere molto tosto, ma a volte fondamentale. Su questo, tornando alla domanda che mi viene fatta, eh, per me sarebbe importante capire se è stato tentato l'uso di lubrificanti per facilitare comunque la parte penetrativa e capire se quindi il dolore fosse legato magari più al desiderio che non a un aspetto di vulnerabilità personale rispetto al dolore, e contemporaneamente potrebbe essere interessante capire anche dove avviene questo dolore, più esternamente, più internamente, in quali punti, per capire se si parla di un problema poi più legato a certi muscoli, a certi nervi, a un'interazione di entrambi, perché poi situazioni diverse richiedono terapie eh, da parte di fisioterapisti e di medici diverse. Quindi lo psicologo su questo, il fattore psicologico può essere un aspetto fondamentale da trattare per uscire dal problema, ma può essere fondamentale soltanto se accompagnato a tutta la parte medica e fisioterapica che è fondamentale senza la quale poi non si esce dal dolore nella sessualità e a volte non si riesce a chiedere aiuto perché si ha la sensazione di non essere presi sufficientemente sul serio e questo è qualcosa che purtroppo in alcuni casi capita e Alcune volte pensare che c'è un fattore psicologico può essere sia per la persona che soffre di dolore sia per lo specialista, può diventare una distrazione rispetto a prendersi cura del, anche dell'aspetto fisico della persona, ma non bisogna arrendersi, bisogna continuare e continuare e continuare a chiedere aiuto perché soltanto chiedendo aiuto si può fare il primo passo per migliorare dal problema.